Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio uh, presentare uh, Jean Bord. La lavagna può essere usata da chiunque, basta avere un account Google. Noi la vedremo integrata in, uh, in Google G Suite for Education. Funziona sia da browser che da mobile. C'è l'app per Android e per iOS. Nelle applicazioni per mobile ci sono delle funzioni in più, esempio si trasformano gli schizzi in disegni con la funzione di autodraw, è presente uno strumento di riconoscimento della scrittura e... Uh, possiamo anche incollare il link della Jamboard nella chat di Meet e visualizzarlo in Meet. Vediamo ora come funziona dentro G Suite. Dai tre puntini vado nelle App G Suite e eh, cerco Jamboard questa è Jamboard con tutti, tutte le prove che ho eh, fatto per il suo eh, utilizzo e il eh, controllo che il mio account sia quello di G Suite sì ok, con il più aggiungo una nuova Jam che è senza titolo e la chiamerò uh, qui uh, non so prova di testing ok l'ho nominata quindi e uh, ora vediamo le funzionalità presenti nella lavagna online la penna, con, posso scegliere il colore della penna, ad esempio il rosso, ok, posso eh, il pennarello, usare il pennarello, facciamolo verde, ok, possiamo usare l'evidenziatore, giallo e possiamo usare il pennello, questa volta azzurro. Possiamo inserire delle note adesive, per Ad esempio posso scrivere benvenute e benvenuti. salvarle, prima di salvarle posso scegliere anche un altro colore della nota adesiva, il blu, salva e vedete che eh, ho inserito la mia nota adesiva, posso mh, poi uh, mh, che posso naturalmente spostare la nota adesiva, la posso ingrandire, posso uh, poi aggiungere nuovo frame, una nuova pagina, inserire nella nuova pagina delle immagini, le posso caricare dal mio eh, computer, adesso le vado un attimo a cercare, eh, cerco delle immagini eh, qualsiasi vediamo se le trovo velocemente ecco ecco facciamo quelle ultime ne ho tantissime e quindi facciamo un maggio 2020 ne inserisco uno qualsiasi ok questa magari E eh, quindi la aggiungo sì, la trascino qui e la aggiungo Okay. e uh, vedete che uh, poi la posso spostare questa immagine come eh, desidero posso naturalmente aggiungere della, una nota adesiva mondi virtuali e salvare Okay. questa nota adesiva eh, posso inserire un'altra pagina per vedere come inserire altre immagini eh, ricercare eh, immagini con Google ad esempio eh, potrei cercare sì, eh, paradiso mettiamo per servire qualsiasi cosa vogliate scegliere una immagine seleziona e, um, e uh, vediamo la vedremo con un po di uh, lentezza comparire se non ne scegliamo un'altra se non viene elimina inseriamo un'altra forse è un po' troppo pesante questa seleziona ecco è venuta e eh, posso usare anche il laser per indicare l'immagine vedete che il laser eh, scompare ora io sono in uh, Jamboard uh, con uh, un account un account a uh, posso uh, condividere con il mio account uh, normale quindi, di gmail ecco anche questo invia Perché ho fatto questo? Perché dal mio iPad che adesso vi voglio eh, mostrare sono collegata con eh, l'applicazione eh, normale quindi quella del mio account personale eh, Gmail e eh, eh, quindi volevo mh, farvi vedere come è eh, possibile integrare le uh, lavagne di Jamboard sui vari dispositivi e sui vari account ok ora vado sul mio eh, iPad ti mostro okay. questo è il mio iPad condivido eh, scusate che duplico lo schermo per mostrarvi okay. sono entrata in iPad nella, in Jamboard potrei anche ritornare alla pagina iniziale dell'iPad aprire l'applicazione Jamboard e vedete che è comparsa la prova di uh, testi che avevo realizzato ah, poi in eh, G Suite. Ora eh, volevo farvi vedere le componenti aggiuntive nell'applicazione per iPad, clicco sul più per eh, creare un, un uno jam nuovo e eh, non so se riuscite a individuarle bene, vedete che... Eh, Oltre alle applicazioni che ritroviamo nella app web, troviamo anche un più con altre funzionalità. Possiamo inserire eh, i soliti sticky notes che erano presenti anche sull'applicazione eh, sull web delle immagini, dei driver content, della, una camera, delle immagini library e degli sticker. Vedremo tutto ora eh, con calma. Però se vado nella funzione penna, oltre alle funzioni che ritrovavo della penna anche nell'app di, eh, di G Suite, trovo anche un assistive Uh, drawing Tools che apro e mi dà la possibilità con la prima icona, ad esempio, di uh, scrivere del, del testo che questo sia riconosciuto. Quindi scrivo sulla uh, questa pagina, ad esempio, ciao Ok, mi ha riconosciuto, beh mi tolgo quello che era eh, aggiuntivo, mi ha riconosciuto ciao. Poi eh, posso sempre con eh, questa funzione, ho il riconoscimento delle forme, come vedete, e se... Ehm, Creo una forma, subito mi viene riconosciuta. Potrei poi eh, creare anche un'altra forma. Non viene stavolta. Quindi prendiamo, perché l'avevo fatta bianca, fatta rossa, ora vedete che ho il riconoscimento delle eh, forme. Eh, ora posso, passo a una nuova pagina, mettiamo che in uh, questa applicazione io uh, voglia poi... Ehm, inserire, preparare una lezione per uh, i uh, miei uh, studenti su uh, Montale, clicco su uh, Sticky Notes e scrivo Eugenio Montale. meglio che faccia maiuscolo ok genio montale lo invio, ok e uh, voi vedete che posso posizionare qui la, uh, lo sticker poi posso aggiungere una immagine eh, posso eh, andarla a cercare in questa casella di ricerca ricercarla, scrivo montale quindi faccio invio mi dà la possibilità di scegliere tra le immagini ne scelgo una, la prima che mi è venuta ok posso ok, spostare l'immagine la posso ingrandire e posizionare uh, qui creo una nuova pagina e uh, in uh, questa pagina voglio mettere una Potrei aggiungere un drive content, un contenuto drive, se avessi preparato, ad esempio, una presentazione di Montale, potrei aggiungere un'immagine, potrei aggiungere dalla library, io aggiungo un'immagine dal web e vado a scrivere Montale, ossi di seppia che avevo già calcolato e uh, inserisco questa ok e ho inserito ossi di seppia potrei anche se volessi non mi piacesse e cestinarla vedete con la funzione cestino lì in basso mi sta bene questo ossi di seppia posso eh, scrivere eh, poi sempre usando uno sticky note e eh, dire eh, ossi di eh, seppia ok eh. Quindi posiziono qui, ho si di seppia, questo lo rimpicciolisco. Posso anche ruotarlo. Come vedete, posso eh, poi con eh, le eh, funzionalità che mi dà l'app la, per mobile aggiungere degli sticker. Ne ho aggiunto uno. Ok, vedete. Questo è lo sticker aggiunto. Vabbè, può essere eh, gradevole inserirlo per gli studenti. Posso aggiungere poi se volessi attraverso lo strumento dell'assistive drawing tools, agendo sulla penna, aggiungere... Eh, una, il riconoscimento di un'immagine, ad esempio potrei eh, qui disegnare, non so, adesso non mi viene in mente che cosa disegnare, una caraffa, lui mi dà la possibilità di scegliere tra eh, quindi gli oggetti. predefiniti clicco su ho scelto quello e eh, quindi do l'ok ok, mi ha posizionato anche questa immagine posso sempre con, per farvi vedere lo strumento sempre con l'assistive drawing tools sempre per le immagini potrei voler disegnare esempio una bottiglia ok mi dà la possibilità di scegliere tra una serie di oggetti che hanno attinenza e che appartengono alla categoria delle bottiglie e vabbè ne sceglierò una questa ok solo ok eccetera come vedete ho eh, quindi in, utilizzato alcune funzioni di eh, cioè alcune funzioni della dell applicazione dell'applicazione e eh, ora eh, vedete che eh, questa applicazione mh, che mh, aveva come mh, Prima pagina, ciao, Ok, non, eh, non ha il nome quindi vado a darglielo con un, un rinomina e nella rinomina eh, scrivo esempio prova di prova. Ok, faccio invio, prova di prova. Ora ho il, il solito problema che, che l'applicazione da eh, mobile è collegata al mio account personale di Gmail e, quello, e non a quello di G Suite. Allora vado in condividi, aggiungi persone e aggiungerò il mio indirizzo Mm. di uh, g suite è questo ok l'ho ritrovato e uh, mi colleghi per collegarmi in uh, uh, scrittura a questo account quindi vedete che google eh, ho condiviso prova di prova me stessa questo per quanto riguarda l'applicazione eh, che noi abbiamo quindi sul sul web volevo ora farvi ritornare all'applicazione della faccio di carica all'applicazione che eh, si trova e sul mio computer in G Suite vedete che è comparsa facendo il reload prova di prova quella che ho realizzato sull'iPad ora eh, potrei aprirla e introdurre eh, qui mh, una qualche novità esempio potrei usare la penna in rosso e, um, e non so, creare delle linee. Ok, ora uh, andiamo a vedere sull'applicazione sul, uh, sull'iPad e vedrete che la linea è comparsa anche sull'applicazione dell'iPad. Ok. Ora posso aprire un Google Meet. Quindi apro una nuova finestra. Mi assicuro di essere col mio account G Suite. Dai tre puntini apro Meet. Okay, partecipa a una riunione o avviala, okay, continua, partecipa, ho partecipato, posso condividere uh, quindi mh, il uh, presenta ora, presenta il tuo schermo intero ok quindi vado a condividere il mio schermo intero quindi sono ora in web uh, conferencing ok e sto uh, presentando vado in uh, tab Resize. ok e ehm, posso eh, quindi eh, condividere eh, sia eh, l'applicazione sia sull'iPad questa però non è la, voglio eh, spostare lo metto sotto oppure posso condividere come vedete le, la jam board quindi prova di prova di eh, jam board ok quindi ho condiviso l'applicazione la, che è eh, costituita va bene di eh, quattro uh, uh, frame ok ora uh, era per vedere per farvi vedere che comunque è possibile mh, operare anche all'interno di meet per condividere la lavagna e per uh, poi scrivere su questa eh, lavagna per esempio posso scrivere qualche cosa l'ho cancellato posso quindi con la penna in modalità presentazione eh, mostrare eh, qualche cosa quindi sto presentando e utilizzando la lavagna non solo mi serve la lavagna per far vedere quello che ho già preparato ad esempio potrebbe essere una lesson questa è una prova ma anche per aggiungere un qualche cosa ad um, esempio una nota adesiva ecco salvare la nota e eh, eh, quindi vedete eh, che eh, queste sono le funzionalità di condivisione della eh, lavagna ritorno in Google Meet e eh, interrompo eh, la condivisione grazie dell'attenzione arrivederci ah volevo anche dirvi un'altra cosa prima di interrompere la condivisione che uh, se uh, vado in chat questa è la chat uh, posso mh, mh, andando mh, nella uh, prova di prova ad esempio prova di prova eh, eh, potrei eh, scaricare questa prova di, eh, di prova, eh, scaricarla eh, come PDF, potrei rimuoverla e fare tutte le altre eh, operazioni. Però potrei anche condividere nella chat di Meet. Potrei eh, condividere il link okay. Del, quindi della Jamboard con gli utenti. Interrompo ora la condivisione e vi saluto. Buona serata.